Per lo speciale 8000 iscritti, Sebastiano Serafini ci porta al mercato del pesce di Tsukiji, dove mangerà il pesce freschissimo alle 5 del mattino. Orario nel quale noi siamo di solito avvolti nelle coperte come burrito. Bene, la giornata inizia in modo simpatico perché, siccome è San Valentino, mi hanno detto praticamente questi, questo Instagram Visual che vi fa gli auguri a me, che sono un ex Excelion, con questa foto discutibile. Guardate com'ero visual buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Seba Travel Time sono le 5 di mattina sono vestito come una cipolla e sto per andare al mercato del pesce per voi per ovvi motivi in questo video vedrete solo la mia mano ho anche le unghie pulite quindi benissimo e niente il motivo è perché come ho detto sono le 4 di mattina e sinceramente eh, non voglio spaventarvi specie visto che questi video vengono caricati alle 2 non mi pare il caso così dopo mangiato di vedere la mia faccia alle 4 di mattina come vi dicevo sto andando a mangiare al mercato di Tsukiji che è il famosissimo mercato del pesce e ci sto andando perché in vista delle Olimpiadi lo spostano, il famosissimo mercato del pesce che c'era un'eternità lo sposteranno a Toyosu quindi questa sarà una delle ultime volte che io almeno per, penso sarà la mia ultima volta che andrò al mercato del pesce anche perché io di svegliarmi una mattina così presto non è che proprio... Bene, stiamo per uscire dalla stazione È notte fonda Guardate che roba Oh mio Dio Cosa non si fa per fare un po' di iscritti? No scherzo volevo andarci a dirvi la verità Ma siamo nella stazione giusta? Siamo sicuramente in Kulandia Ecco beh la stazione è Higashi Ginza, Però se venite con la Oedo Line scendete direttamente a Tsukiji Mamma mia è freddissimo ma ho due giacche, io non riesco a capire Secondo me perché ancora il mio... Ancora io sono nel letto sostanzialmente eh ve lo dico Eccoci qua a Tsukiji, il mercato del pesce più grande del mondo Yuhuu Guardate quante cose buone Mi viene già fame e sono le 5 del mattino Altro che la croissant Comunque dovete sapere che il mercato del pesce È stato praticamente fatto dal Tokugawa di Yasso Durante il periodo Edo Per provvedere a praticamente far arrivare il cibo al castello E vabbè Edo ovviamente è l'attuale Tokyo no? Vedete qua sono già all'opera Se venite qua andate a Mario Takeshi Se vi piace il, il tamago. Quindi l'uovo Perché questo posto è veramente famoso Mi dicono dalla regia Guardate quanto è bello Comunque, c'è di tutto. È veramente bellissimo. Cioè, sembra strano che, che dovete sapere che questo, praticamente, questo mercato, quasi tutti i giorni, a parte la domenica, vabbè, i giorni di festa e anche qualche mercoledì, di solito apre sempre. Mamma mia, guardate il riccio di mare, che profumo! E apre sempre alle 3 di mattina e alle 5.20 iniziano le aste e poi alle 10 le finiscono. Insomma, comunque, dovete sapere che questo mercato del pesce è stato instabilito dal Tokugawa Ieas durante il periodo. Do Edo e era stato fatto praticamente per provvedere a far arrivare cibo alla città di Edo che è praticamente l'attuale Tokyo E praticamente il pesce che non veniva comprato dal castello Edo veniva praticamente poi rivenduto nel mercato Nihonbashi Che veniva chiamato Uogashi, così sapete anche qualche nozione in più Io ho sempre più fame perché continuo a sentire dei profumi buonissimi Comunque vi assicuro che se tipo voi che venite dall'Italia così in vacanza Il primo giorno siccome c'è gel leg, vi sveglierete tipo alle 3 di notte Quindi cosa fare per... Per approfittare di questo gel leg che vi fa alzare presto Ma andate al mercato del pesce Eh, Che ve lo dico a fare? Il mercato del pesce poi Oddio, cioè se ce l'avete è bellissimo il mercato Ma non capisco dove inizia, dove finisce Poi vedo tutte queste persone Guardate come sono simpatiche queste macchinine Non lo so, mi piacciono molto i norimono che hanno qui Perché praticamente la attaccano i pesci Per quello che sono fatti così È veramente strano essere qui, eh Devo dire, perché è un po' surreale quasi Allora, praticamente da questa parte è il mercato interno noi da questa quella esterna dove praticamente te le rivendono e ci sono tutti i ristoranti Qua invece è proprio dove comprate proprio il pesce vero e proprio e dove lo pescano anche Quindi qua c'è proprio il pesce penso che ti vendano Non è più un ristorante ma proprio i pezzi di pesce Cosa ci andiamo a fare? A farvi il video andiamo C'ho la mano che non me la sento più Non lo so mi sembra di essere tipo in Cina non so perché Mamma mia ma, ma c'è una rivoluzione qua mi sembra di essere in mezzo Oh mio Dio Ecco Ecco, qui c'è un santuario che è stato costruito per i pescatori che così non cadono in mare, bello eh? Eccoci qua finalmente a mangiare il sushi di Tsukiji Non è che ci abbia... cioè, c'ho fame ma anche no perché sono comunque le 6 di mattina Comunque abbiamo preso questo qua con tutti i gunkan e questo qua che è quello un po' più base diciamo è per firmare Ecco qui che finalmente mangiamo il sushi di tsukiji! Vabbè io l'ordine lo rispetto. Iniziamo con l'otate. Mmm, è buonissimo! da Sono un pochino tutti gunkan. questo c'è il cani il granchio col miso, poi qua c'è bicura con il riccio di mare, poi qua c'è la seppia, il tobicco, che sono le uova di pesce, e poi c'è questo con la nori che sarebbe praticamente l'alga di mare. Il riccio di mare, quello che piaceva tanto a Stephanie te lo dedico a te Stephanie. Il riccio di mare con le uova di pesce, licura <susurra> Questo era il più buono di tutti Devo dire che il riccio di mare se lo comprate in un posto dove è buono è buonissimo In un posto dove costa poco può fare abbastanza schifo se non è fresco Comunque lavamo da soli e adesso si è appopolato Adesso assaggio il salmone di Tsukiji È buonissimo devo dire che è stato beh, il sushi era veramente veramente buono Peccato che praticamente appena ero là per mangiarlo Si è praticamente popolato di tipo 50 americani Quindi praticamente non potevo parlare senza che mi sentiste Ma comunque mi sono goduto il sushi lo stesso Che festeggiamo così assieme gli 8000 iscritti In questo posto di Tsukiji che è un mercato Il mercato del pesce più grande al mondo Che però purtroppo a breve lo sposteranno a Toyosu Perché sembra che alcuni edifici stanno cadendo ah, Beh, ci sono un sacco di motivi perché lo stanno spostando uno tra tutti è perché comunque dove è stato costruito eh, le case sono un po' vecchie E iniziano a cadere un po' a pezzi Quindi piuttosto che ristrutturarlo costa meno spostarlo direttamente Quindi vabbè Mi spiace un po' perché comunque c'è cioè, dal 1935 questo mercato Che dovete sapere che quando c'è stato il grande terremoto di canto Nel 1923 è caduto praticamente il, il mercato di Nihonbashi E allora il mercato del pesce l'hanno poi nel 1935 spostato qua Guardate quante cose vi insegno Comunque conferma il mio amico giapponese Che è andato alla Todai Quindi alla Todai che è l'università migliore di Tokyo Quindi se ce lo dice lui noi ci fidiamo Mamma mia sono un po' troppo stanco per fare questo video Le croissant di Tsukiji fatte col pesce Questo è veramente un vecchissimo caffè Io ho voglia di caffè però scusate E vabbè qua andiamo dentro questo supermercato mancato Dal pesce freschissimo Guardate qua che taglia il pesce Mamma mia tutti questi pezzi di maguro Sono veramente fresche per la freschezza la quantità e la grandezza che sono tipo 22 euro. Ma sono. Cioè, li valgono tutti, credo. C'è un profumino di pesce che non vi dico. Oh, guardate un po', è tutto freschissimo. Mi ricorda un po' quando sono andata a Hokkaido. Eh? Il mio amico sta giocando le brioche, ma vabbè. Ovviamente oh, guardate questi uni a forma di cuore. Perfetti per San Valentino, direi. Oh mio dio, costa pochissimo! Guardate quanto sono grandi: solo 7-8 euro. Per delle conchigliazze così, costa pochissimo. Vediamo un po'. Questi sono gli onigiri freschissimi. Ci siamo presi un onigiri. Costa praticamente quanto un combini. Vabbè, adesso mi assaggio questo onigiri. Niam. Ecco qui che ci siamo presi un pezzettino di tamago. Questo costa solo, guardate, è ancora fumante. Questo costa soltanto eh, 80 centesimi. Perché sono 100 yen. Ve lo mangio per voi, per festeggiare gli 8000 iscritti. Yuhuuuu. Mamma mia è strapieno di ristoranti qui Comunque dovete sapere che vabbè dovevano spostare praticamente questo mercato nel, 2000, nel, 2000, nel 2016 Poi l'hanno posticipato al 2017 e adesso sembra che lo sposteranno in autunno di quest'anno quindi nel 2018 Quindi se volete andare a Tsukiji queste sono le ultime volte Comunque immagino che anche il mercato che sorgerà a Toyosu sarà altrettanto bello sicuramente Però è un po' più difficile da raggiungere Toyosu Però mi ricordo che c'è un ponte bellissimo a Toy Non mi ricordo se l'abbiamo fatto a Toyosu o a Tsukiji Forse alla stazione dopo A Tsukishima Nel mio video di Inori Praticamente siamo su un ponte Comunque che è vabbè, una stazione da Toyosu Quindi se andate a vedervi quello Potete anche far Se andate a vedere il mercato di Toyosu Magari potete anche farvi un salto A vedere dove Sebastiano ha girato il video di Inori Versione Dojidai Guardate quante cose buone che ci sono Costano tutti un euro Cioè 200 yen Quindi un euro e 60 Che buoni Questi sono veramente buonissimi Oh ecco qua che. Non poteva mancare il gran Guardate quanto sono grandi, ovviamente al mercato del pesce il granchio non poteva che esserci. Guardate che meraviglia! Mamma mia! Guardate qua che ci sono le fragole bianche. Non c'è neanche scritto il prezzo, quindi non oso immaginare. Oh mio Dio, che carine queste! queste sono simpatiche, non costa neanche tanto. Guardate qua quanti bellissimi coltelli! vendono anche un sacco di comunque frutta e verdura anche qua al mercato che meraviglia oh ragazzi devo comprarmi uno stabilizzatore scusate se vi muovo un po' perché sono un po' emozionato e c'è anche un po' freddo ma no questo sushi zanmai è in ogni dove ma è il terzo che vedo Ah, oh, questo è il sushi zanmai dei sushi zanmai super sushi zanmai perché è ten. quindi praticamente questo è il primo sushi zanmai diciamo infatti eh, anche qua c'è insieme comunque qua a Tsukiji ce ne sono parecchi di sushi zanmai comunque questo qua che sa questa, questa versione è un po' Un po' più cool Che loro ogni anno si prendono il primo tonno dell'anno Pagandolo milioni e milioni di yen Sono curioso di vedere quanto costa la guardate, Questa costa, non costa neanche tanto Questa è tipo 5 euro e mezzo Queste invece però guardate come sono fatte alla perfezione Queste costano tipo 20 euro Con le tasse, cioè scusa 30 euro, un po' meno dai, 28 Guardate questi grapefruits che in giapponese Come si dice in italiano? Non mi viene la parola, guardate quanto sono grandi Sono enormi, qua c'è il pollo Allora mi dite che cos'è questa cosa 大家的菜 uh, non lo so Beh qua continua Mamma mia è veramente interessante questo posto Adesso si è anche fatto giorno Ah come sono contento di essere a Tokyo Vabbè adesso ci andiamo a prendere Il mio, il mio amico Sanpei È un appassionato di, di queste uova d'oro Adesso lui si prende eh, su. Questi onigiri fatti con i yakitamago Comunque questo Maru Takeshi è abbastanza famoso eh, Perché infatti è spesso in tv Adesso se ne mangia un altro Ecco qui che invece vendono il granchio Guardate quanto ne vendono E anche le conchiglie E l'uni eh, lo mangiano così sì. Sì. Qua mangiano il granchio, così praticamente sono 7 euro di granchio. Però guardate quanta gente che se lo mangia. Adesso adesso andiamo a mangiarti comunque delle croissant. Perché me le consiglia il mio amico giapponese. Quindi, se me le consiglia il mio amico giapponese, sono sicuro che sono famose. Sono praticamente le croissant più famose del Giappone, quelle anche più antiche. Quindi, apre le 7. Sono le 6.59. Quindi entriamo subito, finalmente. Si fa una colazione decente. Perché mi avviterà proprio che si va a mangiare il pesce. E mi sembra giusto andare a bere il caffè e a prendersi il croissant. Cosa ne dite? Ci stanno appena dicendo buongiorno, appena aperto Ma che figo, non c'è nessuno Siamo proprio i primi clienti della giornata Vabbè Per i confainomani Oh mio Dio, vorrei che sono carine però E comunque se volete andarci, queste, vabbè, qua ci sono tutti... I cosi di Instagram, eccetera, perché se lo vuole cercare Uogash Seriken Quindi andatevelo a vedere se vi va Guardate, sono queste croissant con la cioccolata che sembrano niente male Poi c'è il purino Beh, qua adesso non mi arriveranno altri 20 americani Mentre sto per fare il video Quindi vabbè, volevo fare questo video per dirvi grazie Grazie a tutti veramente perché state seguendo Siamo in 8000, abbiamo raggiunto gli 8000 in meno di in quasi 4 mesi qualcosa quindi grazie mille, mangio questa croissant per voi e veramente mi fa piacere che comunque che stiamo mentando e che comunque qualcuno di voi guarda i miei video e gli viene voglia di Giappone, gli viene voglia di scoprire. Mi piace anche tantissimo che grazie a me comunque scoprite anche cose vere sul Giappone, non solo le cazzate che dicono tanti canali di YouTube giusto per fare visite comunque tutto quello che dico magari posso anche dire qualche stupidata però non credo e se dico qualche stupidata la correggo perché comunque io tutto quello che dico confronto sempre con i miei amici giapponesi che ne ho tantissimi e faccio ricerche online e vivo qua da tantissimi anni quindi le cose che dico sono abbastanza sicuro di quello che dico spero che grazie a questi video apprezzerete di più il Giappone e spero che vi farà venire voglia di, di venire qui grazie a tutti per questi 8.000 iscritti speriamo di arrivare sp presto ai 10.000, spero che questo speciale vi sia piaciuto e ai 10.000 farò un altro speciale, ci vediamo domani alle 2 con un altro video, non riesco a fare le 2 alle 2 con un altro video, ciao ciao da Seba PS, magari per il prossimo speciale potrei andare nel famoso teatro Kabuki che c'è da 130 anni, yuhuu